GF VIP, che cosa ha fatto? Lo strano comportamento di Jeremias dopo la nomination Foto, video. Cos'è successo a Jeremias dopo la nomination?. Avete notato uno strano comportamento di Jeremias dopo la nomination?. Il concorrente del GF ha finora condotto la sua gara tra le mura della casa più spiata dItalia con spavalderia, non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava e per questo motivo ha litigato praticamente con tutti. Spesso è sfociato nella maleducazione e nellinsulto personale salvo poi tornare dai coinquilini a chiedere scusa. La sesta puntata del GF VIP segnala la svolta nel suo percorso poiché è stato uno dei concorrenti a ricevere meno voti di preferenza dagli spettatori che, evidentemente, non apprezzano la sua natura fumantina, a tratti violenta. Jeremias dopo la nomination è diventata un'altra persona. Tanto che chi segue il reality condotto da Hilary Blasi H24 fa addirittura fatica a capire se sia ancora in casa. Il fratello di Cecilia Rodriguez, infatti, è quasi sparito, non parla più di tanto con gli altri e appare distaccato e solitario, ma cosa avrà fatto?. Due sono i motivi principali dello strano comportamento di Jeremias. O è rimasto così sconvolto dalla nomination che sta riflettendo sui suoi errori oppure sta cercando di convincere chi guarda a non votarlo sfoggiando un viso moggio moggio. Su Twitter, il popolo del web pare avere le idee piuttosto chiare, tanti infatti non vedono l'ora di vederlo fuori dal GF VIP nella puntata del 23 ottobre. Non è strano che Jeremias da quando è in Nomination faccia il buon samaritano? FALS o Cancelletto ha cinguettato un utente. Jeremias ora che non è tra i preferiti ed è in Nomination non fa più lo sbruffone, ma è una picorella in difesa. Cancelletto GfV ha rilanciato un'altra spettatrice. E ancora leggiamo Geremia ha intenzione di restare in modalità cucciolo tutta la settimana per non uscire al televoto cancelletto gufvip.